La norma, se andiamo a prenderci la norma, dà delle indicazioni su quello che è il posizionamento delle cappe all'interno dei laboratori e sono cose che vi potrebbero chiedere, ma al di là del chiedervelo o no a livello consulenziale o consiglio, è proprio un discorso che se avete delle interferenze con quelle che sono le vostre prove e verifiche dovete anche sapere quale può essere una difficoltà e quindi il fatto di avere una K che non ha le giuste distanze dal banco vicino, dal banco dietro, dal passaggio di persone, dall'angolo, dalla porta e quant'altro, è un qualcosa che già è fuori norma, Diciamo. quindi già dovrebbe essere una di quelle cose che noi da tecnici il posizionamento lo andiamo a vedere e ci potrebbe tutelare, cioè quello che vi può essere utile è il fatto di essere tutelati da questo punto di vista perché se c'è un problema ovviamente se l'avete segnalato a monte mh possiamo anche discolparci no, da questo punto di vista, perché a volte eh, puntano un po' il dito su di noi, cioè, ah, le prove non le hai fatte bene e c'è qualcosa che non va, questo e quest'altro invece se uno dà anche delle indicazioni dice guarda che non è la K che non funziona, la prova non ti va perché c'è il passaggio di gente, eh, perché c'è lo split che gli spara dell'aria sopra, perché c'è un, un armadio che apre la, le ante e crea turbolenza e quant'altro. Quindi questa è la parte... Queste sono estrapolati dalla norma e eh, quindi non, non ci siamo inventati nulla, semplicemente ecco, non, non ci dovrebbero essere proprio passaggi dietro le cappe. Quindi vedete no, no, no, perché non ci possono essere disposizioni di cappe che per quanto comodo in termini di posizionamento, però non ci dovrebbero essere i passaggi di, eh, di personale dietro.